Ragazzi, ragazzi, bentornati sul canale di questo blog Oggi parliamo di un film Strepitoso Possiamo dire strepitoso Sto Parlando di La Cosa Di John Carpenter Vi parlo di questo film perché mi è arrivata da Universal Questa bellissima edizione 4K in Steelbook Devo dire che dal vivo è bellissima È veramente bella Sto sviluppando una un veramente un'attrazione un fortissima verso le steelbook in questo caso ancora di più perché adoro tantissimo questa illustrazione che rappresenta una scena del film che tra l'altro è solo un piccolo pezzo del film ci sono tantissime altre scene di mutazioni body horror eccetera si potevano scegliere tantissime cose questa è molto caratteristica tutti la conoscono è fighissima la cosa film che non è altro che il remake della cosa venuta dall'altro mondo qua approfitto per dire appunto la dimostrazione tangibile che non bisogna essere contro i remake a prescindere ma bisogna essere contro i film fatti male che questi siano dei remake o siano dei film originali questo film però è un remake non esattamente del film de degli anni 50 adesso mi sembra che sia degli anni 50 ma è più un rifacimento del eh, insomma una trasposizione cinematografica del libro da cui sono ispirati entrambi i film ma è comunque un, da considerarsi un remake del film degli anni 50 perché lo stesso John Carpenter ha dichiarato, ha detto che eh, da bambino eh, mi pare che la cosa dall'altro mondo lo abbia visto quando era proprio un bambino di 5 anni lo aveva atterrorizzato tantissimo questo mostro che a un certo punto compare nel film la cosa eh, venuta dall'altro mondo, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, comunque... Quindi è da considerarsi sì un remake in quanto John Carpenter voleva rifare il film eh, però è molto più simile a quello che c'è scritto nel romanzo da cui è ispirato. Infatti nel romanzo la cosa, il mostro, eh, l'alieno, ha questa dote di potersi adattare e imitare le forme di vita che ci sono eh, sul pianeta in cui va, insomma. E invece nella cosa venuta dall'altro mondo il mostro è stato pensato più come una specie di... Frankenstein vegetale diciamo Frankenstein insomma erano altri anni ci poteva anche stare questo è sicuramente un film decisamente superiore che però riprende qualche cosa appunto che c'è anche nel film degli anni 50 però eh, questo qua è, è tutta cosa quindi assolutamente sono a favore dei remake purché appunto dietro ci sia la volontà di fare qualcosa di nuovo o migliorativo ve lo apro così ve la faccio vedere qua c'è il mitico Kurt Russell in questo personaggio particolare, perché è un personaggio un po' alla Kurt russell cioè sempre un duro, no? uno, un, un uomo abbastanza forte. Però in questo personaggio è un po' più buono, è un personaggio un po' più socievole rispetto a uno Jena Plinsky o, o altri personaggi. Mentre invece il personaggio che fa in eh, grosso guai il Town è veramente un cazzone totale. <ride> quindi mh, questo è un personaggio che mi affascina tantissimo perché da, ha un lato buono, ha un lato da leader però è anche molto introverso e tenebroso e è molto romantico questo personaggio perché poi non so se, se qualcuno non l'ha visto non spoilerò cosa succede alla fine non spoilerò niente perché è normale che anche un cult del genere qualcuno possa non averlo visto perché se è nato nel 2000 magari non gli è capitato di vederlo e i cult sono tantissimi e ora che uno si mette in pari il tempo passa quindi che vi devo dire io ho avuto l'opportunità di rivederlo adesso dopo tantissimi anni vabbè di questo ho anche il VHS quindi ho il VHS e il 4K tutto quello che c'è in mezzo me lo sono perso l'ultima volta che l'ho visto probabilmente è stato su canale 5 con le interruzioni pubblicitarie di Mastrota che vende i materassi in una qualità infima magari anche con le scene tagliate non mi ricordo più ormai questo è una bomba. Ho approfittato per vederlo per la prima volta in lingua originale in modo da insomma coglierne meglio lo spirito. Mi è piaciuto tantissimo. L'ho visto, finalmente ho tutta l'attrezzatura per vedere il 4K, quindi la TV 4K, l'Xbox Serie X che legge il 4K. Mi mancava solo una cosa un cavo hdmi ad alta velocità per vedere il 4k, cosa che non sapevo servisse vedere questo film in 4k è come... È fa, hai la sensazione di vedere un film girato ieri ieri come se John Carpenter avesse girato ieri questo film perché la qualità è stupenda e ti rendi conto con questa trasposizione che è girato in una maniera fantastica e che la pellicola è qualcosa di su superbo proprio superbo. fantastico film per chi non sa cosa succede praticamente eh, un'astronave aliena arriva sulla terra eh, al polo nord arriva sulla terra, si schianta diciamo eh, non si capisce bene quando insomma eh. comunque a un certo punto l'alieno che c'è dentro si scongela e succedono delle cose. Un gruppo di ricercatori che non si sa bene cosa stanno facendo lì, comunque non sono militari, sono costretti a combattere contro una creatura aliena capace di assumere la forma degli esseri viventi che incontra e che assale insomma quindi si crea praticamente una psicosi di gruppo all'interno di questa situazione perché questo gruppo di ricercatori sospettano l'uno dell'altro di essere appunto la cosa meraviglioso, è un film meraviglioso questo è il film preferito di molti fan di John Carpenter io non saprei dirvi se preferisco la cosa Halloween fuga da New York ragazzi c'è cioè, fatti così così tanti memorabili che non mi interessa neanche stare qua a stabilire se è il mio preferito o no è sicuramente nella top 3 dei, dei film di Carpenter ecco. bellissima edizione, ve la consiglio tantissimo dentro c'è un, praticamente un documentario di un'ora e passa con interviste e tutta la genesi del film John Carpenter, Kurt Russell che parla, tutti gli attori che parlano ognuno del suo personaggio, veramente c'è di tutto, di tutto, gli effetti speciali, come sono stati fatti, i disegni, è veramente un documentario, diciamo un contenuto extra superbo, superbo, che vale quanto il film stesso, perché scoprire il retroscena di, di questo capolavoro è veramente molto divertente, quasi quanto guardarlo. Vi lascio il link in descrizione se volete comprarlo, lasciatemi un commento qua sotto al video per dirmi, insomma, cosa ne pensate, se lo avete visto o non avete Visto la vostra opinione, ma cosa si può dire se non che è un grandissimo film? E se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.